Grazie davvero a tutte e a tutti per essere qui oggi con noi, grazie al Bandolo e all'Associazione Arcobaleno perché quando ci hanno proposto di fare questo ciclo di incontri noi l'abbiamo veramente accolto a braccia aperte perché ci sembrava una cosa, un tema assolutamente centrale, fondamentale in questo momento storico ancora più che in altri e aprire alla insomma alle persone e ai cittadini il tema della salute è sempre più eh, necessario e urgente, quindi ci è piaciuto e ci piace molto la formula che ovviamente sta molto bene nelle nostre, sta nelle nostre corde e nelle nostre sale, come dire. E grazie Enrica, noi ci conosciamo da molto tempo, abbiamo dei figli che hanno frequentato la scuola insieme <ride> quindi abbiamo anche quel coté personale e... Mm. La... Non, a esatto. <ride> a, me a me manca un merito. <ride> <manca> me... <veramente. ride> Sì, durante la pandemia è stato meraviglioso, ma soprattutto i nostri messaggi erano meravigliosi durante la pandemia e quando ci occupavamo della scuola. Ma detto ciò, ehm, veniamo subito alla nostra redazione e alle domande che hanno, che hanno preparato. Abbiamo qui Gianluca e Samantha, che sì, ringrazio buonasera. davvero buonasera. del loro lavoro e di rappresentare tutta la redazione e vi lascio la parola per la prima domanda alla nostra Enrica. Allora, per rompere il ghiaccio. Il tuo libro uscito a febbraio del 2022 si chiama Tutta la stanchezza del mondo, dalle dimissioni di Papa Ratzinger alle fatiche quotidiane in forma di diario privato, che racconta un mondo in cui non si può permettere di presentare dimissioni. È passato praticamente un anno, ti senti ancora tra virgolette parte di qualcosa grande e insieme solo in modo assoluto? Chiuse le virgolette... <ride> okay. Innanzitutto dopo un anno io sto un po' meglio di Ratzinger che è una buona... <ride> Che è, un buon, è un buon punto di inizio tanto, grazie, grazie a tutti insomma, di avermi invitato eh, oggi anche perché io di sabato non faccio mai niente questo, <ride> ho detto subito sì perché ho detto vado a sciare no non, figurati non so fare niente quindi eh, sono, sono molto contenta di essere qua, qua con voi è un anno che è uscito questo libro e hai, adesso abbiamo fatto cioè farò, farò, un anno, farò un anno tra qualche giorno e tra l'altro avevo fatto qui la, la, la presentazione in anteprima l'anno scorso, l'8 febbraio, e, e sì, e parte il, il libro che si intitola proprio Tutta la tu Sei stanco? Come ti senti? No, no. No, tu devi dire che sei stanco perché se no non sei fuori, fuori contesto, <ride> e perché siamo tutti stanchi, saresti l'unico. Cioè, tutte... No, no. No, no, veramente siamo, siamo come capirai, sono una, una grande cazzara, quindi sei tranquillo, no, no, no, stai no, no, tranquillo, no, no. sono io emozionata. E il libro parla di questo, della, della, della stanchezza e parte da, da questa, questo escamotage della, della stanchezza di Papa Ratzinger, perché voi sapete che eh, Ratzinger lasciò. Perché era stanco, cioè la, la, proprio il, il, lo scrisse pubblicamente: cioè la, la motivazione della, della, delle sue dimissioni nel 2013 era per stanchezza del corpo e dello spirito. E a me colpì tantissimo questa cosa: che il Papa si dimettesse, cioè, no, non uno qual, qualunque, cioè, il, il mandato da, no, non so signore, è cioè una, eh, una cosa che mi ha molto colpito. Eh, ai tempi, io ero, eh, avevo due bambini, Piccoli ancora e poi no, non paga ne ho fatto un terzo dopo un po' una terza ma anni dopo ho aspettato un po' era in un periodo particolarmente di, di fatica proprio anche mentale insomma era un, un momento di grande fatica e questa cosa di Ratzinger che, che si dimetteva mi, mi, mi fece sentire parte di qualcosa di, di grande ma comunque eh, condiviso anche dalla la realtà e questo te lo dico un po' rischio di essere blasfema ma lo dico lo stesso la realtà è che lui si era dimesso un po' perché ogni tanto si riposava probabilmente un po' come, come Dio che il settimo giorno si riposò e noi no e perché è padre e non madre io sono quasi certa che la motivazione la motivazione centrale almeno rispetto a quel periodo specifico della mia vita fosse quello quindi ti direi che sì sono ancora parte di questa degli stanchi, tu no, tu non sei stanco quindi no, io non... Sono finto a attivo eh, Sei sono un... molto squatto. però fingi benissimo perché, perché sembra no poi questa cosa di, di, di, di papà Ratzinger, che appunto la, la, quando è morto adesso dopo mi hanno scritto e non so cosa diceva. È un sacco di gente perché <ride> nel libro appunto, poi c'è un problema semantico legato a, a quel libro perché nella, nel primo capitolo parlo di ex papa ed è sbagliatissimo cioè papa Ratzinger non era l'ex papa e allora per scherzare intanto eh, dico che effettivamente il papa è per sempre è come il, il diamante come il De Beers ed è come la suocera se uno su, eh, si lascia con il marito come è successo a me col primo marito eh, la, la, lui è lei ma la suocera è e la suocera è merita, si chiama. E, la in e poi c'è, io per esempio ho una suocera emerita che è la, la, la, la nonna dei miei primi figli e poi una suocera in carica che è un po' come era tra Ratzinger, e, e invece il papa Francesco. Adesso con, appunto, essendo lui defunto ormai non c'è più questo problema di, di filologico insomma. Ma non lo auguriamo la suocera emerita? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io ne ah, ho fatto tanti tanti dispiaceri a quella povera donna tra l'altro perché... <samples> le parlo di lei nel mio primo libro da cui è stato tratto un film senza cioè questo non è stata colpa mia di fatto perché la sceneggiatura è andata verso una direzione diversa la suocera insomma la, la, il suo personaggio è interpretato da Giuliana De che è un, un troione devo dire cioè nel film che poverina lei invece è una donna molto è una donna tra sposata nella realtà con, con il con mio suocero in merito insomma è tutto è tutto molto bello, e invece lì era vedova, molto allegra in questo... e quindi, poveretta, insomma, non, le, le hanno fatte di tutti i colori, però adesso è, è vive Vegeta e lotta insieme a noi. Grazie. La seconda domanda sarebbe questa. Hai iniziato a vent'anni a lavorare come copywriter. come ha influito questa professione nel tuo modo di scrivere e di raccontare le storie? Eh, allora, tu lo sai che cos'è una copywriter? Sì, perché lavoravo in seat pagine già, a ah, okay. che fare anche con gente che faceva Facebook. Allora, quindi ho iniziato a lavorare quando avevo vent'anni, ho 4-5 anni di, di esperienza, no ne ho 24 di anni di esperienza perché ho 44 anni, quindi insomma sono tanti anni che faccio questo, questo lavoro. Il, il, il lavoro di, di copywriting tra l'altro è stato un caso, cioè è iniziato proprio veramente, stavo lavorando al bar, io facevo la cameriera e, e ho conosciuto tra l'altro Enrico Pandiani che è uno scrittore di, di Torino, non so se lo conoscete, di, di Noir, di Gialli, che lavorava in un'agenzia che eh, che si chiama Partners e io fui, la, la, fui presa da questa piccola agenzia torinese dove ho lavorato un paio d'anni, c'è cioè poca, poca roba, però ho iniziato a, a scrivere in quel periodo e poi ho fatto miei, insomma, il mio percorso, adesso eh, sono addirittura diventata eh, direttrice creativa, cioè sono quadro si dice, sono, sono manager. E anche se insomma non, non, non, non lo si direbbe però è il, mio, è il mio lavoro no non si direbbe guarda non lo dico neanche dentro l'agenzia in realtà non, non mi riconoscono il, come tale. no è un lavoro molto interessante e la, la cosa interessante è che chi fa il copywriter solitamente dice di avere un romanzo nel cassetto no? tutti i copywriter aspirano ad essere scrittori e, e io mi ricordo che nel primo curriculum che mandavo dai eh, scrissi voglio fare la copywriter non ho un romanzo nel cassetto e questa cosa naturalmente eh, eh, prende, la vita prende appunti eh, e invece eh, la mia vita è cambiata completamente a un certo punto ma in tutto in maniera molto, molto alla fine involontaria è no? eh, un po' la cifra delle, delle cose che mi sono successe sono successe sempre tutte un po', un po così un po' a caso Dic diciamo che io dico come, come di fronte a Barbara che mi chiede vieni e ti dico sì, e devo dirti la verità non avevo letto neanche la mail eri stata solo molto gentile è <ride> un, un po' quello che mi succede nella vita cioè, se, se, se la gente è gentile mi chiede delle cose io, no, va bene se, posso, se ti faccio felice lo faccio meglio <ride> e quindi infatti succedono cose belle e la scrittura però che quando io ho iniziato con il blog nel, ormai nel lontano 2013 quindi anche lì quest'anno è un altro decennio di, di, di esperienze erano dei compleanni eh, eh, quella la cifra del blog cioè il, il post che, che scrivi è molto eh, ehm, cioè, si, si devono dire tante cose in poco, in poco tempo e la sintesi è un po' il senso del, del lavoro anche del copywriting devi, devi avere delle idee devi avere delle, delle piccole illuminazioni, concetti eccetera che poi esplodi in qualcosa di, di, di sintetico e quindi ti direi che tutto quello che eh, format tra virgolette tipo quest'ultimo libro ha un suo format cioè sono 12 fatti come 12 fatiche di Ercole, si parla di stanchezza, eh, ogni fatica ha un titolo di un certo tipo, quindi tutto, tutto questo tipo di eh, lavoro che, che parte da me non è stato dato da, da, dalla casa editrice nasce un po' dal mio tipo di, di lavoro, cioè cercare diciamo, una costruzione, un'idea a monte di tutto quanto che poi eh, possa essere, eh, poi dirò, dirò se vuoi ti dico tutte le parole del copywriting, quelle che non diciamo ma cosa sto dicendo tipo catching <ride> devi essere catching eh, devi, devi prendere un po' l'attenzione eh, però sì sicuramente mi ha aiutato da, da alcuni punti di vista da altri punti di vista invece ho dovuto molto togliere delle perché cioè, scrivere per la pubblicità ha anche tanti lazzi e frizzi che invece nella scrittura per esempio di un romanzo non servono bisogna andare molto più C sì. grazie allora, buonasera, buonasera Ricca, buonasera al pubblico presente, io sono Samantha. Allora, la domanda che ti vorrei porre è questa, ti, porti, è questa. ti presenti come una blogger e scrittrice, ma normalmente gli autori, le autrici o gli autori preferiscono dirsi prima scrittrici o scrittori eh, e poi, in seconda battuta, blogger. Eh, la tua si tratta di una scelta casuale o... Cioè, ho ricercato una scelta di certo. allora, intanto, intanto di questi tempi dire blogger è come dire faccio la stenografa una cosa è un po' superato perché ormai i blogger non, non, non esistono più, cioè ci sono i creator, gli influencer, insomma è tutto molto cambiato, il blog come, eh, come realtà è, è, è poco praticata ormai, insomma non è tanto, però io ho iniziato così, cioè io ho iniziato con un blog ormai appunto come dicevo dieci anni fa ed era a tutti gli effetti un blog. Nel mondo dell'editoria il motivo per cui effettivamente la gente preferisce, cioè chi scrive preferisce dirsi Scrittore invece che, che blogger è perché eh, diciamo nel, nel, nell'escalation del più figo al, più, al, al proprio allora c'è la scrittura alta maschile poi c'è un po' sotto la scrittura alta medio femminile poi vai, vai sempre più giù poi l'ultimo gradino ci sono quelli che vengono dai social o dal, dal web eh, è proprio l'ultimo l'ultimo del, del, della, della cosa del, che, che però sono quelli che vendono anche. Per cui quelli sopra stuccano tantissimo, capite? Cioè il giro è che la, la, la, gli scrittori, quelli che sedicenti fighe, vendono un quarto di quello che vendono quelli dell'ultimo dell gradino, poi naturalmente sto estremizzando però un po' il senso è quello per me non è mai stato un problema dire che, che venissi da, da, da, è stato più un problema dire il titolo del mio blog in alcune situazioni eh, ci ricordi qual era il titolo? <ride> no è ancora perché è ancora, è ancora nelle situazioni cioè al circolo dei lettori devo dire che ti asmo il <ride> che era l'url in realtà il, prima o poi l'amore arriva e ti incula è il titolo del, mi ero appena lasciata con il mio il, il figlio dell'emerita per cui era, era un periodo in cui vedevo la. la Amore come qualcosa di... <ride> positivo e ottimistico e con uno sguardo ottimistico però è da lì, cioè se non ci fosse stato il blog io non avrei mai iniziato a scrivere e non sarebbero successe delle cose molto, molto belle della mia vita eh, in quel periodo, in più posso dire che siccome io non ho nessuna aspirazione a, a quel gradino più in alto della, della questione, non è il mio non, eh, cioè, ho continuato sempre a fare il mio lavoro negli anni, non ho mai lasciato l'agenzia eh, il fatto di avere un, un, diciamo, un contatto diretto con chi, con chi mi segue per esempio mi segue sui social è stato per me un arricchimento invece che una, una, una cosa negativa cioè il fatto di mettere di scrivere dei, eh, dei post che hanno più o meno successo con le persone che ti scrivono più o meno se quella cosa è interessante mi ha permesso anche di per esempio nel caso specifico della stanchezza eh, è un tema che io ho trattato del blog e ho visto quanto rimandava indietro cioè nel momento in cui vedi che quella cosa lì è, è interessante e interessa a te e vedi anche che, che interessa il pubblico il tuo pubblico è ancora più, più bello per cui non è una parolaccia cioè, ho, ho parole mi hanno detto cose peggiori di blog <ride> <ride> molte cose peggiori di blog passo all'altra domanda va bene allora, eh, come redazione da tanti anni proviamo. No, scusa, lo Oh, perdonatemi, <ride> è la mia prima volta. <ride> vai, vai benissimo, vai. grazie. Nell'intervista precedente a Irene Facheris abbiamo parlato molto dei rapporti tra chi segue e chi è seguito sui social. Che rapporto hai con i tuoi seguaci eh, del blog? Eh, no, online, scusa. Eh sì, ma è la stessa cosa, ma buono. Mi pare buono, no? nel senso che è incredibilmente, allora, incredibilmente, sono tantissimi anni che questa cosa continua. Poi ci sono, questo lo dico quasi più da, da, da detta ai lavori rispetto al lavoro che faccio. Quindi, rispetto a una persona che, che vede come sono cambiati i social, eccetera, è cambiato moltissimo. Cioè in dieci anni, io all'inizio ero molto attiva su Facebook, Facebook mi pare essendo io una boomer piena, eh, mi permetteva di poter scrivere, quindi era giusto per me quel tipo di, di quella modalità di, di, di, di scrittura, e, e quindi fin quando ce n'è, ce ne sarà, io su Facebook sarò, faccio molto più fatica su tutto il resto, ma non perché, non, perché eh, se la tua cifra era la, la cifra della scrittura, eh, non, non riuscirai a fare le foto, e non riuscirai a fare i video, cioè io proprio non sono, mi, mi cioè ho anche provato a un certo punto a mettermi lì davanti a sto coso e ti capisco e, ed mi ed sento ero, ero imbarazzata cioè è proprio per me stessa cioè mi sentivo proprio non, non ce la faccio ho un senso del, su quello un senso del grottesco probabilmente molto legato al visivo più che allo scritto allo scritto posso dire qualsiasi cosa di persona se tu mi guardi e mi dai un, un tuo, una tua risposta posso dire da qualunque nel momento in cui invece sono da sola con me stessa e non ce la faccio quindi quella cosa lì non, su di me non, non c'è, insomma, non, non è il mio strumento. E quindi io sono consapevole che il mio rapporto eh, diretto, cioè con, con l'online anda scemando sempre di più, c'è cioè un, un momento in cui uno deve anche dire: Boh, non è più il mio tempo, no, da questo punto di vista. E lo, lo riconosco ancora maggiormente nel fatto che io, per esempio, non ho mai avuto brutte esperienze sui social, cioè non ho mai avuto eh, quella. Cioè I miei haters sono bravissimi, cioè io li amo perché sono silenziosi, ci sono eh, cioè sicuramente ce ne sono tantissimi perché insomma siamo, ve lo dico, siamo tutti degli screenshot nelle chat di odio di qualcuno tutti, cioè qualcuno è lì che sta parlando male di noi da qualche parte per motivi diversi ma di sicuro, e noi l'abbiamo fatto, cioè il, il, il commento la cosa, insomma, cioè ci passiamo il tempo su, queste, su, su questo tipo di, di, di gioco e, e quindi i miei haters sono molto silenziosi se non ogni tanto, con, eh, quando ci sono quei post o quelle cose molto rumorose, cioè quando ci sono eh, le, le, le condivisioni e quindi arrivano sulle, sulla pagina gente che non sa chi sono, allora lì ho, ho visto cose che... cioè veramente di, di, di follia totale, però eh, circoscritte, cioè non è, di solito è gente che ti augura di morire poi vai sulla, sulla pagina e eh, non so, ha i cuoricini, buongiornissimo, eh, Due, la, la, la croce I di gatti. Gesù i gatti e eh, che dici madonna questa, questa è proprio <ride> eh, però però è così purtroppo però devo dire che invece sono terrorizzata quando vedo quando vedo l'esplosione dell'odio quando, quando c'è cioè, stato recentemente un, un caso di una, di una blogger che ricordo perché era uscita più o meno nel periodo è più giovane di me ma è, è di Torino e l'ha cominciato a scrivere nel mio stesso periodo che si chiama Giulia L e, e Giulia, che anche un, un blog che si, aveva un blog che si intitolava disperatamente mamma e insomma per dire ha avuto moltissimo successo ma, ma tantissimo più di quanto posso aver avuto io faceva i video eh, e è caduta cioè nel senso ha fatto una minchiata adesso non entro nello specifico però comunque ha avuto io sono rimasta ehm, allibita dal numero delle cose, cioè de questo, questi, questi post con eh, eh, mm -hmm. proprio veramente le peggio cose scritte sotto questa, questa persona e se ci vuole anche molta voglia no? di, di... purtroppo... Fare il leone da tastiera. Eh ma guarda, lo dico, lo dico per... Eh, anche questa è una cosa che dico un po' più per il lavoro che faccio, allora i social si fondano su una cosa che si chiama engagement, che è il tempo che tu passi sull'applicazione, sull quindi quante volte tu clicchi, eh, metti like, commenti, okay? il tempo che tu passi su Facebook, mettiamo Facebook o Instagram uguale quella roba lì, se ci pensate, funziona molto di più su meccanismi di odio che di, eh, di, di, di apprezzamento, ma semplicemente perché se io scrivo una cosa, te piace, mi scrivi brava, io ti dico grazie e finisce lì. Se tu mi scrivi stronza, io capito cioè, comincio a dire ma perché e, e, la, e la cosa va avanti va avanti va avanti va avanti fin quando tu mi scriverai buona vita perché non so perché <ride> dandovi lei di solito è così si finisce sempre con questa buona vita che dici vabbè ho capito questo questa mi sta facendo un voodoo in realtà nel momento però l'algoritmo insomma il meccanismo dell'engagement si fonda sul, sul, sul negativo non sul positivo cioè hai voglia di, andare, di approfondire a riandare a vedere e cosa succede e io stessa per esempio su Giulia L, nei giorni successivi ogni tanto su Instagram andavo a vedere chi le augurano la morte oggi cioè, ma proprio per una questione di quasi di curiosità assurda dobbiamo fermarci quando lo facciamo noi perché veramente è come sui sul, i titoli di Repubblica che ogni tanto ci sono che dici ma i titolisti sono pazzi non sono pazzi semplicemente fanno il loro lavoro cioè mettono una cosa assurda nel titolo non, non c'è neanche bisogno di aprirlo il l'articolo però nei commenti si scatena la gente che commenta neanche legge ma scatena un livello di, di tempo sul, sul, sul device che è lunghissimo capito come? però io devo dire che non, non sono non sono stata mai presa di punta però c'è sempre tempo vediamo grazie mille allora abbiamo una lettura adesso sì, sì. ciao io sono Raffaella ci tenevo solo a fare una piccola precisazione. Qui sul palco ora siamo in tre, ma la redazione che ha preparato le domande e si è preparata per oggi intervenire è molto più ampia. Eravamo circa 10-12 persone quando ci siamo preparati per, per questa intervista. Alcune di loro sono qua nel pubblico. Mm, ma i, quelli con la faccia da culo sono qua, okay. soltanto. Gli <ride> altri si vergognano, però die, dieci giorni sulla Tesio. io gli farei un applauso, perché chi sono? Alzate la mano! Voi. <ride> <ride> eh, abbiamo mm, visitato la tua pagina Facebook per documentarci e Alcune cose che abbiamo letto ci hanno colpito ed una poesia in particolare la volevamo leggere oggi. Le rughe, come Anna Magnani. C'è intorno ai miei occhi un gran calpestare, galline bislacche che sanno volare, creature di piuma con zampe ruspanti. Sono simili a me, leggere e pesanti. In fronte ho due rette che sembran binari, ci corrono pensieri che variano orari. Li carico d'ansia, di attese e d'amore, ma ho chiuso il passaggio ai treni a rancore. Intorno alla bocca due parentesi tonde, più passano gli anni più sono profonde. Le apro e le chiudo, scontorno l'umore, proteggo il sorriso, lo scudo del cuore. Poi faccio la conta dei miei capillari, li ho rotti dai parti e non li ripari. Che dare alla luce è una strana espressione, ma rende l'idea della deflagrazione. Il volto è un lenzuolo al sole asciugato, ci dorme la vita, l'ha un po' stropicciato. Ma è bello così, nessuno lo nega, noiosa l'età che non fa più una piega. Diffido dei visi stirati a vapore e gente che ride col silenziatore. La vita ti intaglia, tu lasciala fare, il mare in tempesta si lascia increspare. Cancelli le rughe dai bei lineamenti, ma è il lifting che cerchi è ai tuoi sentimenti. Lo so che a guardarle ti sembrano brutte, ci ho messo una vita e le rifarei tutte. La mia domanda è, ma dove sono queste rughe? Ah mica è cioè, non è che sia difficile guardarle, eh? cioè, sono tutte tutte lì. Tre figli, due. Eh no, sono. Qua, no, no, que, que, se quella metà. è una scelta strategica a un certo punto dell'età io ho scoperto questa cosa devi scegliere se avere il culo grosso ma la faccia liscia mm -hmm. o il culo piccolo e la faccia caduta questa ah, è, la, è okay. la scelta è la scelta eh di base io il culo, però come, come funziona quando tutte e due le cose ma... scusa no no bisogna un po' bisogna un po' decidere su questo, su questo punto però per dirti quando ho pubblicato questa, questa poesia eh, una persona mi ha scritto è l'ageismo perché adesso perché, perché adesso si parla della, del razzismo dei, dei, nei confronti delle persone anziane e tu dici ah minchia però adesso, va bene tutto però era una, una poesia e rima una roba proprio leggera cioè vogliamo proprio parlarne qui della, no, vi giuro che è questo che dei, dei social no, non, non sopporto più tanto perché è veramente una pesantezza che dici no ma vi prego basta basta è una, una filastrocca è una filastrocca no filastrocca cioè veramente basta no tu hai una bella pelle il <ride> il no hai quello grosso Se la quella pelle a era... eh, <ride> no e comunque è comunque sì questa ma non c'è legato una cosa sulla vecchia. Voi, voi che parliamo della vecchiaia dell'ageismo? <ride> no, no, no la ok la stessa, ci piace piaciuta la filastrocca ci ha ricordato Gianni Rodani <ride> no <ride> Ma mangiare. peraltro mi sembrava un inno in realtà, tutto quello che c'è sulla tua cioè, no? sul nostro corpo, sul nostro, nostro volto. Ormai, ormai non, ho più, non ho più parole, cioè su questo non, non è proprio più va bene. Una volta ho scritto una cosa sulle, sulle tette piccole, perché io scrivo solo cose per rincuorarmi. <ride> che belle le rughe, eh, le tette piccole, meravigliose, tutto così. E una mi ha scritto, eh, le tette piccole, ma, ma ti pare, c'è gente che fa la mastettomia. <ride> Sì, lo so, però cioè, non è che possiamo soltanto sempre prenderla, ma basta, niente, non, non, non, non ce la facciamo. Comunque è, così, è un po' così. Senti, Enrica, abbiamo ospitato Guido Catarano un paio di mesi fa in una residenza artistica in Borgo San Paolo. Sì, Anziani. <ride> con lui abbiamo affrontato alcune tematiche legate al linguaggio poetico e all'autoironia. La tua scrittura, per certi versi, si muove su traiettorie simili a quelli di Guido, che sappiamo conosci e con cui collabori. Come ti approccia la scrittura di versi poetici rispetto ad altre forme di scrittura? Ah, questa è una domanda interessante perché che, no, questo te lo racconto come spoiler così, della mia vita eccetera in realtà la, la mia vita rispetto a quella di Guido non si è mossa soltanto su binari letterari eravamo fidanzati, abbiamo avuto una storia con, eh, con il catalano questo si sa, cioè non è una cosa così credo che lui l'abbia anche un po' rinnegato a un certo punto, poverino, ne ha patito diciamo che non sono stata proprio un'ottima fidanzata, ma vabbè il, eh, detto questo, ora, ora sta bene abbiamo sicuramente avuto ehm, cioè ci siamo scelti anche come persone perché abbiamo uno stile simile e io apprezzo stile simile di, di visione della vita credo proprio anche della, della scrittura lui ha questa eh, ironia eh, ingenua che io, la, io trovo fintamente ingenua perché in realtà è un uomo molto intelligente e molto eh, però devo dire nonostante sia un uomo molto intelligente questa, questa genuinità e ingenuità positiva eh, esiste ancora Invece, poi noi non ci vediamo tanti anni però devo dire che almeno credo, credo che sia così e credo immagino che durante l'incontro abbia dimostrato eh, questa per cui essere accostata a guido dal punto di vista del letterario o comunque mi fa molto piacere perché eh, ho, ho sempre avuto grande grande stima e mh, lui scrive eh, io in realtà, eh, con Guido, io e Guido ci siamo conosciuti in una situazione tipo questa, quindi potremmo fidanzarci. <ride> <ride> non so perché poi ti faccio fare un figlio, perché faccio così? Quando, quando eh, faccio un figlio. <ride> no, eravamo in una, in una situazione ad alba durante una serata dove lui ha letto una poesia eh, che si intitolava eh, Teniamoci stretti che c'è vento forte, che è una delle poesie che, di, di Guido che io amo amo di più e mi ricordo che mi colpì molto, mi colpì, molto, cioè mi colpì questa, questo mix di cose, di, di sentimento ma anche di, eh, di leggerezza e, e quindi per eh, 4-5 anni le cose che abbiamo scritto le abbiamo scritte non collaborando ma eh, raccontandocele. quindi credo che ci sia eh, stato un, un periodo lungo di, di, insomma, di commistione, tant'è che uno dei suoi libri che si intitola ogni volta che mi baci molto era un Nazista è dedicato a Enrica, quindi abbiamo insomma quelle poesie, un po' di, di quelle poesie sono nate in quel periodo e le sue migliori. Il <ride> la, la, però, la poesia, io non, invece non, non sono assolutamente una poetessa, però. Mi sono molto divertita invece a usare quella forma ehm, poetica della filastrocca così come hai letto tu, hai letto tu prima eh, nel caso delle, delle rughe e e ce ne sono tante altre che ho scritto di, in, questa, in questa formula che però hanno questo, questa forma o della, non sono tutte in rima baciata però hanno una specie di canto interno un po' alla gozzano, cioè come, come riferimento e, però è, proprio un, è stato un divertissement ed è stato anche un modo per parlare di tematiche soprattutto legate alle donne che sono tematiche di solito molto pesanti in maniera un po' più leggera cioè con questo con, con, usando appunto la rima e con questa modalità come che, che la leggeriva quindi in realtà c'è una ho praticato pratico ogni tanto ma non senza, senza crederci alla redazione interessava sapere eh, come hai spiegato la pandemia ai tuoi figli Avevo altre cose da, da spiegargli in quel momento, perché ero incinta, <ride> tra l'altro, quindi insomma c'è un insieme di, di, di cose abbastanza interessanti. Nella... Allora, io, eh, il periodo della pandemia, in i miei figli l'hanno vissuto bene perché in realtà io ero andata proprio nel, nel giorno precedente poi alla chiusura, ero andata col mio nuovo compagno, la mia pancia perché ero appena cioè, incinta da poco, e i miei due figli a casa in montagna del mio ex compagno, eh, dove c'era l'emerita eccetera eccetera. E, il, e quindi sono stati lasciati lì e loro sono rimasti lì. In, cioè lasciati lì non perché avevo intenzione con un paio di mutande e nient'altro sono rimasti in questo posto molto bello in mezzo a un bosco con i cugini cioè avevano i cugini del, della Finlandia che arrivavano da lì quindi con tanti bambini gli zii e il papà e basta che i nonni sono rimasti lì un, un mese un mese e mezzo nel periodo della, della pandemia quindi loro l'hanno vissuta alla grande perché erano, erano veramente come in un'oasi: un abbiamo avuto molta, molta fortuna devo dire da quel punto di vista è stato il dopo credo più difficile in realtà molto più difficile cioè il, il primo il primo lockdown nella sua follia è stata una cosa eh, in fondo eh, circoscritta in, con, quella, con quella modalità e, Dopo credo che sia invece... Allora, una cosa per esempio che io ho fatico ancora adesso, ho faticato moltissimo a spiegare ai miei figli, sono le, le barricate, cioè qua, quando eh, c'era la bambina che magari aveva allora le distanze. Distanziamento sociale. Non solo, io parlo proprio anche del famoso Vax e Novax, eccetera. Cioè questa cosa del, del, degli schieramenti così forti, così estremi, eh, per quanto cioè, io le compre ne comprenda le ragioni eh, e, e anche essendo io una che si è vaccinata ho fatto tutto quello che, che doveva però il fatto che ehm, i bambini in fondo dentro di loro erano portati a pensare che un bambino o figlio di persone non vaccinate, comunque che erano dall'altra parte erano eh, da, da, da, da non avvicinare questa cosa qua fatico a capirla io figurati di spiegarla ai miei figli no? Come, più, che de, più che la distanza fisica più che ma famiglie che non si parlano più perché eh, appunto magari il cugino era antivaccino anti invece l'altro c'è cioè questa, questa eh, divisione così serrata eh, io la trovo ancora ora incredibile cioè incredibile che noi abbiamo, ci siamo odiati per questo motivo mi, mi sembra orrendo cioè sinceramente orrendo però eh, così è stato non l'ho spiegato Abbiamo scelto un altro tuo post sulla tua pagina Facebook. Sollevami. Eh, perché in questo post si parla di fragilità e di sensibilità. Eh, questa è proprio una dichiarazione d'amore al mio fidanzato ve lo dico è una, tra l'altro è contenuta all'interno dell'ultimo libro e, questo... e lui non l'ha mai letto no. <ride> fa finta di no e questo tema ci appartiene un po' come, come redazione di segnali come soci di arcobaleno sollevami dalle mie responsabilità solo ogni tanto, solo un pochino pensaci tu a fare l'adulto Sollevami, che rischio di rimanere piegata. Sono lo startup delle madri, vecchio modello. Passo le giornate a raccogliere oggetti dei bimbi e nemmeno ricordavo di avere comprato. Ma è colpa mia, lo so. Intorno a sei mesi iniziano a buttare le cose per terra e tu ridi, ti chini e restituisci. Che imprinting di merda. Ma non lo sai? che poi passerai il tempo a tirare su mutande, lego, gomme, topolini, finché saranno maggiorenni. Poi, tra un calzino e una penna, capita che a terra ci trovi anche il mio umore. Che l'umore cade, a prescindere dalla gravità dei motivi, cade e bisogna rialzarlo, se sei in due è meglio. Quindi, nel caso, ti prego, aiutami a sollevare anche quello. Sollevami dalla burocrazia, dalla cedolare secca, dai moduli dei rimborsi, rispondi per me ai centralini di Tirana, c'è sempre una ragazza gentile a cui non so cosa dire, le giuro che non è un buon momento e allora rilancia, quando lei vuole che io richiamo e io dico domani e domani ci risiamo». «Diglielo tu che la signora non vuole cambiare contratto, diglielo tu che la signora non sa niente di giga e che di fibra conosce solo il cantante. Quando è sera, spegnimi la rabbia, controlla che sia chiusa ogni discussione, lascia una lucina accesa, non tanto per andare a fare pipì, quanto per ricordarmi che in fondo al tunnel delle ansie notturne c'è sempre l'alba a schierirmi i pensieri». Aiutami a trovare il senso, il buon senso, e non il senso comune, a distinguere tra fragilità e sensibilità. È l'epoca dell'apologia della fragilità, che è poi è un modo per curarsi di sé. È l'epoca delle autoindulgenze, del ciao come sto, male, grazie, e Dio? Ma la fragilità non è un valore, la sensibilità lo è. La sensibilità è rivolta all'altro. E apertura la fragilità fa pezzi e i cocci sono tuoi la sensibilità tiene insieme teniamoci insieme che i tempi sono duri ma noi sappiamo far di meglio sappiamo essere forti e maturi portami il silenzio un po di pazienza ma molta pazienza tienila per te ti serve per accettare le cose di me che non puoi cambiare come mangio l'uva, per esempio. Lo so che bisognerebbe prenderne un raspo, invece io apro il frigo e stacco un acido e poi richiudo il frigo. Poi riapro e stacco altri due acidi e me li mangio e via così, finché del grappolo resta uno scheletro disordinato, un alberello triste, con quattro frutti rinsecchiti. C'è gente che è morta da sola per molto meno. Leggimi ad alta voce, che è un bel modo di stare vicini leggimi come se io non ne fossi capace come si legge ai bambini e fammi ogni tanto dei piccoli regali le ciliegie d'estate, i cereali non è poi molto insomma Battiato faceva dono delle leggi del mondo e che io me ne immagino a casa Battiato e che Natali eh? tieni amore questo è giusto un pensiero oh grazie e che cos'è? aprilo è una legge del mondo Oh tesoro, un principio della termodinamica, non dovevi, era tanto che ne volevo uno. Ecco, io mi accontento di poco, anche sul tessermi i capelli possiamo sorvolare, idem per quella questione dello spazio e la luce per non farmi invecchiare. A me invecchiare va anche bene, sono già a buon punto, basta che lo facciamo insieme, basta che restiamo in tanti a vedere gli anni sfilare. Grandi e bambini, da qui in avanti voglio una vita parata, con tanto di fanfare, dove ci si può abbracciare, una vita chiassosa che ti affaccia alla finestra e resti a guardare. Grazie. Grazie, sì, è un po' quello che vi auguro, un po' di fanfare ogni tanto, <ride> perché ci vuole un po' di, no? un po di chiasso, anche di... di... Questa è la mia ultima domanda Dunque Che ti sei rotto un po' i coglioni di la verità no! <ride> L'hai detto proprio come Ma, di adesso Ho esaurito no, le domande <ride> <Yes>. Allora <ride> Faccio questo No Anzi <ride> Come redazione, da tanti anni proviamo a indagare la dimensione della scrittura di sé come elemento catartico su un piano individuale che può assumere un valore di testimonianza donato alla collettività. Nella tua scrittura emergono spesso elementi autobiografici. Come, poni nei, come ti poni nei confronti di questo passaggio dal privato al pubblico? Madonna, questa è la tenuta alla fine perché era più, più difficile ma eh, allora la questione come ti dicevo essendo eh, nata per caso c'è cioè questa cosa di scrivere vabbè, adesso, lo sapete questo è un periodo del, anche l'editoria come dicevo alta eh, questo, questa sorta di eh, modalità dell'autofiction si, si, si chiama cioè abbiamo una Nobel che ha vinto il Nobel con quella modalità di scrittura quindi in realtà è stata eh, ormai eh, accolta anche in altre in sfere, però di fatto il, i social nascono un po' in quella maniera lì, cioè, tantissima, cioè nei, nei social racconti i fatti tuoi, cioè di, di base ai tempi almeno quando ho iniziato io raccontavi quello che ti succedeva, era un po' una specie di diario, poi ognuno lo faceva col proprio stile però raccontavi che, che, che ti, i tuoi accadimenti. E quindi è stato semplice, cioè quello che è successo è che l'editoria è andata a prendere tantissime, cioè tantissime persone che erano nei social avevano già un pubblico, cioè è stato un, un, giro, eh, un giro automatico e quindi chi scriveva venendo dai social scriveva cose spesso autobiografiche o comunque che, che prendevano eh, ampie mani dalla, dalla vita privata. Eh, per me è stato un, cioè in realtà quello che penso io della scrittura che, che coglie da, da, da, dal proprio elemento eh, biografico è che la scrittura nasconda e non, e non esponga cioè io quando scrivo di me ho la sensazione non di espormi ma anzi di raccontare di, di, di, di, di trasformare quello che mi succede in quello che in qualche modo io eh, come lo voglio vedere io o come lo vedo io cioè è un punto di vista sul ed è una, è sempre un'azione eh, un di trasformazione, cioè noi siamo sempre la narrazione di quello che succede a, nella nostra vita, ma anche nel racconto che noi facciamo agli altri, cioè non è mai eh, cioè l'atto del vivere è quella cosa lì, cioè, e in qualche modo uno eh, rielabora e lo racconta a se stesso e agli altri così come vuole. E, però proprio in quella, in quella rielaborazione in realtà io trovo che ci sia Nascondimento più che, più che esposizione. quindi non ha... Poi, incredibilmente, a volte, cioè io, io semplicemente non ho mai pensato che fosse interessante quello che avevo da dire. Io non ho mai scritto prima di. Eh, cioè non ho mai avuto questa cosa del devo scrivere eh, per, pubblic per pubblicare perché pensavo che nessuno. Cioè nessuno avrebbe comprato nulla di quello che della mia merce, mettiamola così. E invece il fatto che quel, proprio sapere che quello che tu stai raccontando in qualche modo è stato, ci sei passato, l'hai vissuto, permette agli altri di essere più empatici o comunque più di ritrovarsi o forse semplicemente quello che stai scrivendo ha più forza, ha più cuore perché è più, è più tuo. E poi io penso che in generale il dato, anche chi scrive di, di, di fantascienza scrive di, di sé, cioè non è, è comunque un modo per, per raccontarsi, per raccontare quello che, eh, quello che, che, che succede, cioè non c'è nulla di male a raccontare partendo da quello che conosci e solitamente quello che conosci meglio è quello che hai dentro, no? lo, lo vivo bene, non so se la domanda era vivi bene. Ma è un po' catartico anche? No, no, e, e, l, l, dipende, dipende da quello che è. scrivere non è, per me non è catartico, per me è, una, è più una cosa eh, che se non faccio mi, mi, mi fa male, cioè se io per un po' non scrivo so, non sto proprio benissimo, cioè sono più nervosa, invece scrivere mi, in qualche modo mi... ma non è, non, non, non parlerei né di scrittura, eh, si, si parla spesso di, no, di una scrittura terapeutica, Terapeutica, non è, è più terapeutica una passeggiata stare, cioè andare a fare un giro con i miei figli è più terapeutico però è una cosa che, che invece so che a un certo punto devo fare per stare cioè che so che dopo averlo fatto poi sto meglio è un po' come andare a correre non hai voglia di andare a correre io, io, io vado a correre faccio anche queste cose per, per, il, per il famoso culo piccolo per mantenerlo eh, però è quando non hai, non hai veramente voglia di andare a correre cioè prima di quando ti metti le scarpe, e no, no. però poi quando sei lì la cosa ti, ti piace, fai, corri, ti, la, la testa va e torna, ti fai una doccia e sei contento. È uguale quando scrivo qualcosa che mi piace, cioè, dopo sono più, sono più contento, però non so se è catartico. C'è ancora una domanda? Sì, sì. c'è ancora una domanda. Grazie. Sì. Le tue storie spesso rappresentano un mondo in cui le donne escono dagli schemi convenzionali, affrontano la vita e i problemi senza troppi preconcetti e con una buona dose di autocritica e di ironia. Quali sono, dal tuo punto di vista, le strategie che le donne possono mettere in campo per uscire dagli stereotipi fronteggiare le discriminazioni? Una domanda da 100 milioni, scusa. So, non lo so, no, devo dire, non lo so, proprio non ho idea di che cosa, non lo, no, ti, ti assicuro che su questa domanda non so, non so rispondere, non sa rispondere a nessuno. In realtà, anche chi pensa di rispondere a questa domanda no, no, no, no, non lo sa e. Ehm, il problema degli, degli stereotipi è che quando si superano se ne creano degli altri, cioè, è, è una, cioè noi siamo, viviamo in, in questo modo, quindi eh, credo che la, la, il preconcetto più che lo stereotipo, cioè quello che veramente bisognerebbe cercare di, di superare è il... Non so, è, è, è il pre, è, No, non, posso, non riesco a dire, cioè non riesco perché se, se dico delle cose so che sono, sono mal, mal, mal poste, da, da, però è un tempo di grandi schieramenti, come dicevo prima, eh, e c'è questa, questa volontà di dividere no? e, e le tifoserie, c'è cioè un momento di, di, tifo, di, di grande tifoseria. E anche sulle donne, le donne non, credo che non, non ci sia un periodo storico come questo, dove le donne eh, hanno un grande ehm, potenziale, cioè sono in un momento di, di grande potenziale purtroppo sono anche un fortissimo potenziale di marketing cioè mai come ora il marketing punta sulle donne per cui spesso succede e questa è una cosa che io sto notando da, anche qua dall'interno dall'interno facendo comunicazione che sì ci sono delle istanze di superamento di alcuni preconcetti di alcuni, ma sono cavalcate poi alla fine dal marketing, quindi in qualche modo, cioè dal marketing eh, proprio pratico, cioè ti stanno vendendo una nuova eh, modalità di vedere la donna, ma in qualco, quando ci sta guadagnando troppa gente da, un nuovo, da una nuova andata bisogna cercare, secondo me, di, di, fare, di fare attenzione, però eh, sono cioè, veramente è un momento in cui le donne sono al centro eh, di, un, di un passaggio epocale, avrebbero anche un fortissimo potere, eh, ma questa cosa è, purtroppo è cavalcata e purtroppo devo dirlo dagli uomini, spesso e volentieri, perché poi il, a me succede, faccio un esempio pratico del, del mio lavoro, allora adesso io partecipo molto spesso a delle gare pubbliche per, per bandi, per, per, per la comunicazione, sono richieste eh, per, per legge ormai, cioè per legge eh, all'interno del board delle donne, di età giovanissima cioè spesso di non so sotto i 30 anni allora dice, sarebbe bene avere nel, nel team noi abbiamo fatto delle cose questo magari non lo dite in giro perché poi vi licenziano però mettendo nomi di persone la segretaria l'ultima delle se cioè facendo delle forzature che tu dici ma cosa, cosa stiamo facendo cioè, perché così cioè, per perché in questa è, è una finzione questa, quest questo tipo di, di, eh, di cambiamento così cioè così imposto. Purtroppo però così almeno l'agenzia ti può dire azienda, il ministero, cioè quello ti può dire che ha fatto il suo, cioè sta facendo quello che, che è giusto perché in questo momento quello gli si, gli si è richiesto, ma non, non succede poi nulla nella pratica. cioè nessun. Questo scollamento secondo me è fortissimo e purtroppo è uno scollamento proprio tra la realtà e per esempio la realtà raccontata nei social o comunque questa, questa non so rispondere a quest'ultima domanda, purtroppo. <ride> Forse Carola è, è più capace di rispondere a questa domanda. no, <ride> Beh, insomma, sei, sei sicuramente più al, al centro delle tematiche che riguardano le donne in No, mi veniva da dire che non so se è la norma a monte che è sbagliata o come al solito, come la società reagisce, per cui troviamo una scappatoia, perché di partenza l'idea è ti do uno spazio che normalmente non avresti e quindi impongo la tua presenza e noi, la società, reagisce come al solito, un po' sotto banco, questo lo facciamo un po' su. Eh, ma il, il motivo però il, allora, la, la, la situazione è perché per esempio nel, nel board eccetera, ci sono così poche donne è oggettivo ci sono poche donne nei, nei board di, di managing del, del, del, insomma dove lavoro io per esempio ce ne sono poche e perché, perché non è possibile cioè, fisicamente non è possibile che una donna che ha una famiglia in un certo modo eccetera, eccetera possa tollerare quel livello di lavoro cioè, non, è, non, non, non esiste perché a livello sociale cioè, certo. eh, lo sappiamo benissimo che poi non ci sono supporti da, da, da quel punto di vista per cui è proprio cioè ci sono ci si sta cercando una forza tu, cioè un, un, di forzare però poi da su non, non viene quello che deve venire, cioè no, certo. la, e quindi è, è perché molto Perché è la dinamica difficile. sociale che dovresti cambiare, per cui è alla base, cioè che io arrivi al vertice ma poi non possa partecipare alle riunioni alle 9 di sera perché a casa esatto. nel frattempo cucino, faccio la lavatrice e, e mi occupo del fatto che i figli abbiano fatto tutti i compiti, chiaramente mi impedisce di... Mm. E quindi, esatto, <ride> che è un po' la vita che forse facciamo più o meno tutte, e quindi sono perfettamente d'accordo con te, il problema è a monte e forse c'è un po' di pink washing, sì, anche, effettivamente.